Buonasera a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camanium. Questa sera vi faccio vedere come si taglia il pilo al nostro porcellino indiano. La necessità è dovuta al fatto che adesso comincia a far caldo e questi qua sono animali che soffrono poco, cioè non soffrono bene, comunque non sono abituati alla nostra temperatura, quindi è necessario tagliargli il pilo. Allora, una tecnica eh, è quella che nuovamente si usa dal, dal barbiere, prende la misura con le dita. Per ridurre lo stress gli diamo cosa mangiare davanti. Una cassa di la pollice, pettinino. Io spero più molto che molto lo faccia. a tutti mi raccomando like, condividi i video e iscriviti al mio canale pronta Wiau! Avete sentito cosa ho detto? Fai un like, condividi il video.